Non masca, dove fiasco, bombra, pa' a doppia assalta Scandarte vace guarda per questo flusso picchia a sclaff Vengo da un posto che fanno spaventa E grazie a queste frequenze mi salvate le esistenze E non fang, cultura c'è tramandă, mando fianco a fianco Mandino da caspando, è certo che per tu comando Infatti qua c'ho fan, so flusso catamano Per da penne a fianco, mentre attento penso a manga Maschere, scherze ca posto questa farza uccide frate, carriato che era maschera, o che ne c'è caca, cumpà, cuaccio su finte, su baget e ci rucchi, con giusti, dudumi le c'è chi se Danilo. c'è chi ne perde a maschera mò perdò vizio, pilu, mo va, frate Parti rossa prima di fare lasso a far cura piace, strugò, da altre felice e fanno un'idea, c'è coming with me po' the fuck and double son ti pui immaginare vasta, stelația, non sa si falsa smascara faccia da plastica, realtà fantastica, qua o quadri astrat, l'asfalt, c'ho de identità ma chiunque no fa un crima palanca, ritmo passando, fa necessità, non fa notorietà, c'è noti già, troppo facità, andassi faccia qua, davvero verità sono persi traccia, ogni perse traccia, faccia, faccia ma realtà, a vita mo burtuetemi da qua, senza direttività, ciao. Cioè, oh. Occhi di ghiaccio veri come il mio sguardo Il caldo fa colare il trucco di ogni singolo pagliaccio Ti si scordi la tua vera identità fa male In questa scena di puttane conciate da carnevale Mi sale il sangue alla testa e la foto di chi contesta Ciò che resta è la mia faccia pesta Pronta a guastarti la festa Vita che prima mette in riga poi rovina messi al muro la no no, mascherai per la rapina Parti rossa prima di fare l'asso A qualcuno piace il trucco ad altri E quando quel Vila nanzi anzi, catta scazz, cano fango, avanza, senza vanga, chi avanza, cane in piena, shan, shan, shan, shan, ramp, vanna, pampa, catta man in panna, catta cubane, catta raccomane, raccomane, catta fanda, senza pende, non standard, ma bastardo, vieni da tu pasta, da stand up, stella, da stella, da stella, ne stella, da stella, da stella, da stella, da stella, da stella, da stella, da stella, da stella, da senza da stella, da senza da stella, da stella, Venirmel'anno, ma che vola, vita d'oro, soldi e onore. Cande sono, pronta a sta missione. Provo a dimettere che è che parli. Provo a microfono e porca speranza avanza. Saccio che ti cazzata te mattando, ma date e combattono. Vide che se passa un limite, mica mi piccia, te parlo te mangio. Fuoro parole vitali, non è sempre aliena, cosa normale, buttiamo che cangia. A parti rossa, prima di fare l'asso. A qualcuno piace il trucco ad altri fermi. E quando un po' è down, coming with me. People the fuck, and don't sing. L'immagine si, è vasta, stellata e non so se falso.